Buonasera a tutti, come vedete la mia presentazione parlerà del rilievo digitale del Catasto A di Sgarzeria. cioè vi spiegherò come siamo passati dal rilievo digitale alla stampa tridimensionale. Prima di iniziare mi presento, mi chiamo Luca Bezzi, lavoro per una ditta di archeologia che si chiama Arctim e che è specializzata in vari settori, dall'archeologia da campo, il normale scavo archeologico, ai settori un po' più particolari come l'archeologia estrema, l'archeorobotica, le missioni all'estero, ricostruzioni craniofacciali e l'archeologia forense e l'archeologia digitale. Come dicevo la presentazione riguarderà il catasto A rinvenuto negli scavi archeologici di Cortes Garderia Verona e vi spiegherò come siamo passati dall'originale alla copia. L'argomento in pratica tratterà di una branca dell'archeologia piuttosto specifica chiamata archeologia digitale. Per questo motivo ho diviso la presentazione in tre, in tre parti. Una prima parte in cui farò una presentazione riguardo, una introduzione riguardo all'archeologia digitale. Una seconda parte in cui parlerò di structure from motion e fisica della luce. È solo un accenno, in realtà cercherò di rendere gli argomenti un po' leggeri perché sono molto tecnici. E, e questa parte riguarderà la tecnica che abbiamo deciso di usare per il rilievo 3D. e Spiegherò anche il perché. E un'ultima parte sulla stampa 3D, anche qui una panoramica sulle diverse tecnologie che ci sono a disposizione e sul perché ne abbiamo scelta una in particolare. Come dicevo, ehm, l'archeologia digitale è una branca specifica dell'archeologia, praticamente si tratta del supporto informatico a tutta la disciplina archeologica ed è semplicemente l'evoluzione di quella che negli anni 70 veniva chiamata l'archeologia computazionale cioè il primo supporto, soprattutto statistico, con qualche rudimentale analisi territoriale alla disciplina archeologica da parte delle scienze informatiche. Normalmente il punto d'incontro di tutto ciò che si rifà all'archeologia digitale è un software territoriale chiamato GIS e come vedete si può utilizzare dalle prospezioni geofisiche, cioè dai vari metodi che utilizziamo per cercare di capire cosa c'è nel sottosuolo senza scavare, all'arche cioè resti umani, alla zooarcheologia, resti di animali, epigrafia, come in questo caso, analisi architettoniche, carpologia o in generale l'archeobotanica, archeologia aerea e la geoarcheologia, questo solo per fare alcuni esempi. Vi dico subito che una particolarità della nostra ditta è quella di utilizzare solo software libero e open source, i cosiddetti flows, perché, perché quando si acquista un software normalmente se il software è a codice chiuso, come vedete, vi viene da, fornito solo il codice binario, cioè questa sequenza di 0 e 1 che voi non potete comprendere ma la vostra macchina sì. Quello che cerchiamo di avere noi è anche il codice sorgente, cioè come è stato scritto il software. In questo modo noi possiamo modificarlo e adattarlo alle nostre specifiche necessità di archeologi perché come potete immaginare i software di mercato non vengono prodotti specificatamente per gli archeologi. Utilizzando software open source possiamo migliorare i nostri strumenti, il nostro software. Partendo da questo approccio, eh, con Artem abbiamo anche cominciato a lavorare sull'hardware e eh, costruire hardware open source. In genere si tratta di droni, ma come vedrete anche in questa presentazione ci sono altre macchine utili nell'archeologia e la cosiddetta archeorobotica. E vi parlo anche principalmente del progetto per cui siamo stati ingaggiati dall'associazione Archeonauti, eh, Archeonauti eh, perché è un tipico esempio di, di archeologia digitale. Da una parte abbiamo... Eh, il sito di Villa di Valdonega e dall'altro il sito di Sgarzeria. In entrambi i casi si cercava di valorizzare questi siti. e Qui vedete una panoramica di immagini di Valdonega, la villa romana, e dall'altra Sgarzeria, cioè il criptoportico del vecchio Capitolium. E ovviamente questi due siti avevano problematiche abbastanza diverse. Ah, per esempio nella villa romana di Valdonega la problematica principale era l'accessibilità ad alcune aree eh, come vedete qui ci sono delle aree con eh, pavimentazione a mosaico quindi delicata dove però eh, le pareti sono affrescate con dei dettagli molto interessanti e, ed è un peccato che i turisti non possano eh, avvicinarsi per vedere gli affreschi dall'altra parte bisogna anche aiutare eh, durante la fruizione turistica la comprensione del sito perché ovviamente per i non addetti ai lavori può essere un po' complicato riuscire a capire gli ambienti e a ricostruire eh, almeno nella propria immaginazione il sito come era una volta. Quindi per risolvere queste problematiche abbiamo sviluppato un'app che gira su dei tablet, come vedete da una parte abbiamo fatto il modello tridimensionale dell'ambiente eh, affrescato con degli hotspot eh, cliccabili che sono principalmente i dettagli molto interessanti degli affreschi per cui uno Stando davanti all'area pur non potendo entrare può vedere cosa c'è eh, sui, sui muri, praticamente cosa c'è affrescato sui muri. Dall'altra parte abbiamo fatto un'applicazione una, più, più immersiva di realtà virtuale che può essere fruita con occhialini oppure semplicemente col tablet e, in cui c'è la ricostruzione del modello della villa di Valdonega. Per quanto riguarda corta sgarzeria, la problematica invece era completamente diversa e riguardava più che altro l'unicità dei reperti. Cioè il catasto A e il catasto B sono reperti unici e per cui eh, non sono accessibili al pubblico ma sono custoditi in cassaforte in soprintendenza. Come vi dicevo la soluzione per noi è stata quella di eh, passare dall'originale attraverso una copia digitale fino a un modello stampato in 3D, la replica tridimensionale che abbiamo prodotto. Per fare questo ovviamente trattandosi di un progetto di rilievo 3D ehm, il primo passaggio in qualsiasi progetto archeologico è quello della valutazione della tolleranza archeologica. La tolleranza archeologica è, una, è praticamente il rapporto tra precisione e accuratezza, due termini tecnici che derivano dalla teoria degli errori, che si vuole raggiungere in rapporto soprattutto a determinate specifiche archeologiche, quindi di solito viene valutata da un archeologo e non da un tecnico. Due parole su precisione e accuratezza, diciamo che la precisione è il grado di convergenza dei dati rispetto al valore medio misurato e l'accuratezza è il grado di corrispondenza del dato teorico rispetto a quello reale. Quindi possiamo avere un rilievo che è poco curato e poco preciso, vedete che eh, nello schema qui sotto i punti sono tutti lontani dal centro oppure possiamo avere un, un rilievo molto accurato e poco preciso, quindi con punti abbastanza vicino al centro ma tutti a distanze diverse Possiamo avere una bassa accuratezza, quindi siamo abbastanza lontani dal centro, ma una elevata precisione, i punti non si distanziano tra di loro, oppure avere un'elevata accuratezza e un'elevata precisione. Come vi dicevo, la tolleranza archeologica prende in esame varie specifiche, per esempio le specifiche del progetto, cioè le tempiste di cantiere, le risorse a disposizione, la scala territoriale, i fattori ambientali, cioè le condizioni logistiche, la sicurezza sul posto di lavoro, la possibilità di replicare il rilievo o meno, ma soprattutto le peculiarità archeologiche, cioè la cronologia delle evidenze e il loro potenziale informativo, come vi dicevo è fondamentale che la tolleranza archeologica sia valutata dall'archeologo. Parlando del catasto A, del, della tavoletta bronzea del catasto A, vi dico subito che siamo su uno, un oggetto piuttosto difficile, con, a limite, con valori limite. Per esempio, è un oggetto in bronzo e metallo ed è stato anche restaurato, con una, e quindi è una patina che tende a riflettere la luce. Come vedete, questa semplice immagine con la luce che proviene da in basso a destra, abbiamo tutta un'area, lo vedremo meglio dopo, interessata da una luce eh, da luce riflessa e non solamente dalla luce diffusa. Inoltre, eh, tra le specifiche del reperto, c'è il fatto che i dettagli che vogliamo eh, salvare, che vogliamo replicare, sono su 2 mm, perché la cosa più interessante, come vedete anche nei rilievi di chi ha studiato il reperto eh, prima di noi, ovviamente, sono le incisioni del catasto e quindi si tratta di incisioni veramente minime millimetri, che pensate che la tavoletta è spessa 4 mm le incisioni sono ovviamente molto inferiori questo ci porta dunque a scegliere un metodo di rilievo che sia adeguato a quello che vogliamo fare come vi ho detto abbiamo scelto un metodo che viene chiamato structure for motion e multiple view Stero vision essenzialmente è un, un rilievo fotografico, quindi ci permette di fare un rilievo senza un contatto diretto con l'oggetto, se, quindi senza il rischio di rovinarlo, e si basa su, su praticamente sullo scatto di una serie di foto. Normalmente ci, si utilizzano dei software che hanno una serie di, di passaggi da fare. Un primo software di solito analizza le varie foto, trova i punti in comune tra le foto, riesce a, uh, riesce a capire quello che tecnicamente è chiamato l'orientamento esterno della camera, cioè il punto di scatto e l'angolazione della foto de, della camera questo primo software di solito riesce anche a recuperare una nuvola di punti sparsa in 3d ma è il secondo software che mh, recuperando i parametri di orientamento esterno della camera fa una nuvola molto più densa e come vedete da questi risultati i dettagli di solito sono più che sufficienti per, per un buon rilievo tridimensionale giusto due parole sul principio perché non è proprio fotogrammetria classica dove eh, la profondità di campo eh, viene ottenuta praticamente grazie all'effetto di parallasse, molto simile alla vista umana, cioè noi vediamo in 3D perché stiamo osservando lo stesso oggetto da due punti contemporaneamente che sono leggermente diversi uno dall'altro come posizione, quindi i nostri due occhi che distano tendenzialmente sui 6 cm stanno osservando nello stesso momento un oggetto e abbiamo la percezione 3D la structure for motion, anche se ormai i sistemi sono misti, ricostruisce normalmente la profondità di campo analizzando i punti in comune tra le varie foto e seguendo il principio per cui i punti più vicini al, al punto di osservazione si muoveranno di più rispetto ai punti più lontani. Come vedete in questo vecchio lavoro, il rilievo del, del, del mausoleo di Teodorico, i punti più vicini sembrano muoversi di più e i punti più lontani sembrano eh, muoversi di meno è un po' il principio per cui quando andiamo in macchina e osserviamo dal finestrino le montagne ci sembrano ferme mentre i cartelli stradali eh, sfrecciano a velocità sostenuta, in realtà siamo noi che ci muoviamo alla stessa velocità ma questa illusione ottica eh, ci, ci fa sembrare che le, le cose che stiamo osservando si muovano a velocità diverse. Quindi in parole povere, come dicevo prima, da, un, da una serie di foto scattate in maniera diversa possiamo ricostruire il modello tridimensionale qui vedete un esempio di un rilievo che abbiamo effettuato su un relitto, in subacqueo e come vedete abbiamo ottenuto il 3D e dall'altra parte l'ortofoto c'è cioè una, una fotografia corretta sulle tre dimensioni e sulla quale abbiamo ottenuto anche il disegno archeologico come vedete è una tecnica molto Versatile, l'abbiamo portata sott'acqua, l'abbiamo portata in aria sui droni e, e soprattutto può essere usato con un approccio multiscalare quindi da grandi territori a piccoli oggetti vedete che la usiamo molto nell'archeantropologia quindi sui resti umani Però, ehm, qual è il vantaggio di utilizzare software open source? come dicevo prima uno dei vantaggi è che possiamo ogni volta valutando il progetto utilizzare il software che riteniamo migliore per il progetto stesso per esempio se dovessimo fare un progetto di archeologia aerea Tramite un drone autocostruito useremo molto probabilmente Micmac, che in questo campo è uno dei software migliori. Per un normale rilievo sul cantiere durante uno scavo va benissimo utilizzare OpenMVG. Su alcuni progetti di archeantropologia, come in questo caso vedete la mummia di Santa Caterina da Genova, volendo ottenere dei dettagli molto particolarizzati abbiamo usato OrtoGon Blender. In situazioni un po' più estreme, soprattutto dove abbiamo bisogno di una buona resa del colore, Utilizziamo Meshroom, come per esempio Sottacqua, ma come vedete anche qui in Spello Archeologia, questa è una grotta con una colonna fratturata durante un terremoto storico. Un'altra cosa importante è utilizzare software a codice aperto, è che sempre, riusciamo sempre a mantenere il controllo umano su tutti i passaggi del, del software, per cui eh, per esempio riusciamo a scegliere anche gli algoritmi che vanno usati, passo dopo passo, usando software a codice chiuso non c'è questo controllo umano sul computer, non è mai una buona idea delegare tutto il lavoro al computer il nostro cervello è ancora molto eh, capace in, certi, in certe analisi soprattutto qualitative, eh, eh, sicuramente è molto più potente di quello del, di un computer, per esempio in questo caso vedete OpenAVG noi possiamo scegliere l'algoritmo che fa feature detection cioè l'algoritmo che riesce a tracciare i punti in comune tra le varie foto, vedete a sinistra l'algoritmo case, a destra l'algoritmo shift e il computer sta cercando di tracciare i punti in comune tra le foto. E come vedete un algoritmo è molto più potente, molto più accurato e preciso, l'altro è però più veloce, quindi di volta in volta si può, può valutare quale algoritmo scegliere. Eh, ma uno dei motivi principali per cui abbiamo utilizzato la, la tecnica della Structure from Motion è che è una delle tecniche, forse l'unica, che ci permette di risolvere i problemi legati alla luce normalmente quando facciamo un rilievo tridimensionale abbiamo due tipi di luce cioè la luce ambientale e la luce riflessa e entrambe questi, questa luce dà eh, delle problematiche diverse per esempio la luce ambientale può diventare un problema quando facciamo rilievi subacquei come vedete qui la luce del, del relitto eh, tende all'azzurro perché man mano che andiamo sott'acqua perdiamo i colori, il rosso diventa arancione già sui 3 metri, poi man mano si perde, è anche uno dei primi colori che si perde. Ma con l'Astract from Motion noi possiamo trattare, preprocessare tutte le foto e con un altro software open source ridare i colori naturali per poi eh, effettuare il modello 3D. Un po' più complicato è il discorso della luce riflessa dagli oggetti, eh, nel senso che nella maggior parte degli oggetti eh, riusciamo a fare un rilievo senza problemi ma ci sono degli oggetti molto problematici, in natura normalmente eh, sono tutti oggetti legati a una riflessione speculare della luce, eh, normalmente i liquidi, eh, i vetro che da questo punto di vista è un po' come un liquido solidificato ma soprattutto i metalli per cui tutti i reperti in metallo come appunto il catasto A, per cui oltre ad avere una luce diffusa, cioè una luce che si irradia in tutte le, le direzioni come, come eh, qualsiasi oggetto, avrà anche una luce eh, riflessa specularmente, cioè una luce che esce con un angolo eh, retto rispetto alla, alla luce incidente, e questa dà molti problemi nel rilievo, nel rilievo tridimensionale, quindi in alcuni casi dovremo scomporre la luce e utilizzare solo un tipo di luce, vedete in questa immagine la, la luce riflessa e la luce diffusa, in questa immagine solo la luce, eh, scusate, la luce speculare e la luce diffusa, in questa immagine solo la luce speculare, che è quella che noi andremo a togliere, e in quest'altra immagine solo la luce diffusa, quindi nonostante l'oggetto sia in oro, eh, vedete che dal, eh, dalle immagini con solo la luce diffusa è possibile ottenere un modello tridimensionale. Fortunatamente per la tavoletta del catasto A siamo riusciti ad effettuare un rilievo contenendo e limitando la luce ambientale per cui non abbiamo avuto problemi eccessivi problemi di luce, a riflessione speculare e siamo riusciti a effettuare il rilievo senza l'utilizzo di filtri polarizzatori direttamente in sovrintendenza, eh, allestendo di fatto un piccolo set fotografico. Se non ci fossimo riusciti avremmo dovuto utilizzare filtri polarizzatori praticamente triplicando il tempo sia di raccolta dati che poi di processamento dei dati. E questo è un modello tridimensionale del, del rilievo che abbiamo effettuato, si tratta di un modello molto, molto leggero per, per caricarlo sulla presentazione, ma come vedete i dettagli delle incisioni ci sono tutti. Ovviamente il modello che abbiamo stampato è un modello anche più accurato. Finisco con un accenno alla stampa tridimensionale perché è poi la tecnica finale che abbiamo utilizzato per materializzare il nostro modello tridimensionale digitale ed è quello con cui abbiamo effettuato la, la riproduzione che voi vedete qui e che potete adesso osservare in, durante la visita del, del sito di Cortes sgarterie. Vedete subito questo, questa stampa tridimensionale, viene effettuata dalla macchina che abbiamo costruito, ve ne parlerò dopo, e in base alla nostra esperienza sulla stampa 3D applicata ai beni culturali e all'archeologia. Ovviamente eh, l'abbiamo utilizzato effettivamente molte volte, eh, soprattutto nel campo della museologia e museografia, quindi della musealizzazione dei reperti, come vedete qui per esempio eh, siamo andati a stampare in 3D dei crani di Homo georgicus, anche in questo caso si trattava di reperti unici, avevamo bisogno di allestire a Padova per conto dell'Università una mostra sull'evoluzione umana, in realtà sul volto, e quindi abbiamo effettuato una spedizione in Georgia e grazie alla disponibilità del professor Lorchi Panize e ci ha dato accesso a tutti e cinque crani dell'Homo Georgicos, li abbiamo rilevati in 3D e in Italia li abbiamo stampati e quindi musealizzati. Ovviamente un altro vantaggio di utilizzare la, la stampa 3D è per esempio l'accessibilità sempre a livello museale per persone ipovedenti, come vedete si può stampare anche qui un pezzo unico come il bambino di Taung. Il, eh, aumentare la fruibilità di, di una mostra eh, anche a persone ipovedenti che possono toccare l'oggetto e rendersi conto di come, come si è esso fatto. Un altro caso in cui eh, si può utilizzare la stampa 3D sono, è la ricerca pura, come in questo caso eh, si tratta di uno studio che abbiamo effettuato su una mummia tolemaica conservata a Padova, in questo caso la TAC aveva evidenziato l'esistenza di un corpo estraneo all'interno della mummia, che siamo riusciti a isolare, vedete qui, ed infine a stampare in 3D, cioè praticamente a estrarlo dalla mummia senza doverlo, dover aprire in nessun modo la mummia e, e quindi abbiamo stampato questo anellino metallico senza bisogno di effettuare operazioni più invasive come venivano fatti negli studi di mummiologia degli anni 80 in cui veniva effettuato un taglio a Y sulla mummia proprio tipo autopsia. Un altro caso in cui abbiamo utilizzato molto la stampa 3D è quella che riguarda la ricostruzione archeologica forense, quella ricostruzione facciale, vedete in questo caso la, la ricostruzione del volto di Sant'Antonio che abbiamo stampato in 3D e a destra il volto di San Valentino. Quello, che vorrei, eh, quello su cui vorrei puntare l'attenzione è che si tratta, le immagini che avete visto, sono tutte mh, relative a due tecniche completamente diverse. Da una parte la stampa estrusione come avete visto le repliche dei, dei crani di Homo Georgicus e dall'altra stampa in polvere multicolor. Eh, per esempio a sinistra vedete il modello di stampante 3D che abbiamo costruito si chiama Falla 3D, è un modello open hardware e abbiamo utilizzato eh, spesso ma dall'altra parte è una macchina che ci permette invece di stampare su una, su una polvere e iniettare il colore direttamente nella polvere in modo da ottenere un, un effetto fotorealistico. Si tratta di due tipi di stampe molto diverse, vedete quell'estrusione praticamente si basa sul principio che la macchina può muovere un braccio con un zello su, sulle assi I, X e Y, mentre il piano si può alzare e abbassare sulla Z, per cui man mano viene eh, sciolto del materiale plastico, viene depositato, si risolidifica e quindi abbassandosi il piatto della macchina si può costruire l'oggetto in 3D. Diverso è il caso della, della stampa in polvere multicolor, abbiamo dei vasconi eh, in cui abbiamo questa polvere, un braccio passa e scalda la polvere che si solidifica solo dove è scaldata e nel momento, nello stesso momento gli viene iniettato il colore, per cui alla fine abbiamo anche in questo caso la, la stampa tridimensionale ma con un colore fotorealistico. Questo infine è il modello 3D del catasto A di cortesgarderia così come lo abbiamo ottenuto dalla stampa 3D multicolor, e come vedete eh, non è perfetto perché si possono vedere delle piccole aree in cui si notano le estrusioni della stampa ma è molto molto realistico, d'altra parte non si tratta di un calco di qualità museale che viene effettuato di solito con delle resine ma è un calco eh, da dare in mano ai turisti per far vedere durante la, la, la visita del sito come vedete nell'immagine qui sotto oppure può essere musealizzato nel sito stesso come vedete in quest'altra immagine, in ogni, eh, ad ogni modo eh, si è trattato di una stampa tridimensionale per la valorizzazione di un, un turistica del sito di, di Cortes Garderia e penso che il risultato eh, abbia funzionato, io termino qui e vi ringrazio per l'attenzione.